Partita, ok, accensione, piccante idraulico, terza mola, diamantatore. Quantina. Avanzamento testa. funziona anche l'accostamento sta muovendo torno indietro spostamento della tavola sì, di là. Là. spostamento tavola rapido movimento dell'automatico Accensione della velocità 1, si sta scostando la tavola, metto un segno così si vede, cambio direzione, velocità 1, velocità 2, più veloce inversione funzionamenti macchina ci sono tutti posso chiudere? chiudi